Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi vi spiego come installare eh, un plugin per Refactor 2 per poter utilizzare Motech, quel software di analisi della telemetria che ci è messo a disposizione praticamente gratuitamente. Allora siamo sul sito della motech.com.au, andate su software sotto la categoria download lastest release e cercate i2 eccolo qua i2 e scegliete la versione che vi interessa quindi c'è le i2 pro oppure la standard io mi scarico la pro v1 1.4 da 64 bit che è qui pesa 19 mega pesa praticamente nulla e nel frattempo vado a scaricarmi dal forum del studio 397 il plugin eh, Dump plugin handler Allora ci sono 4 file 2 versioni La 0.810 e La 0.910 Allora sull'altro pc ho installato la 810 con, con, con voi oggi voglio installare La 910 Lo scarico Ovviamente vi lascerò Il, eh, il link in descrizione Per andare a scaricare eh, Questo plugin sul forum Non c'è bisogno di essere connessi fatto ciò andiamo a installarlo quindi mi scarico, mi estraggo il mio file qui del plugin, ci clicco sopra quindi dovete dire sì e qui dice tu sei sicuro che vuoi eh, sei d'accordo di voler contattare Motec? e qua dite no perché altrimenti non installa nulla quindi grazie eccetera eccetera finish e quindi qui andiamo ad aggiungere la cartella eh, la cartella ehm, di rfactor quindi è molto importante andare a, a trovare quella che è la cartella quindi noi andiamo che dovrebbe essere questa qua, me l'ha segnalata però non ero sicuro ho detto guarda che potrebbe essere questa ma io voglio essere sicuro di quello che vado a fare eh, si mappa mi pare, eccolo qua poi common e poi rfactor2 che è qui eccolo qua seleziono e quindi dico e seleziono, eccolo qua e quindi faccio install ha detto installato quindi tecnicamente il plugin è installato quindi poi mi installo il motec ovviamente eh, dovrebbe essere qua dovrebbe partire eccolo qua, anche se io c'avevo una versione un po' più vecchia installata, c'ho la 4 next, accetto next next yes ok mi dice che stavo utilizzando la stessa cartella quindi di chiuderla allora intanto avviamo rfactor 2 poi andiamo a vedere in single player se e gli attivo il plugin quindi basta andare in single player andare su opzioni plugin e vedere se dump plugin è installato ora noi stiamo avviando Rfactor 2 ci metterà una vita ragazzi opzioni plugin, dump plugin si sì, installato adesso bisogna verificarlo prendete un veicolo, un circuito qualsiasi prendete, fate caricare e poi Guardate cosa succede. Se tutto ha funzionato, sentirete una voce che dice: plugin attivo, data log activated, e quando uscite dalla pista, vi dice data log eh, disattivato, una cosa in inglese. Questo è il segnale con il quale vi dice che sta, sta registrando i dati da analizzare e i dati eh, sono stati analizzati quando uscite. Eh, quindi adesso proviamo a fare un, un giro o anche un poco, Questo qua. Login enabled Avete sentito? Login enabled e Adesso io. sentito leggermente il login uh, finisce quello che è quindi esci quindi già vuol dire che il plugin sta funzionando adesso ovviamente non vi ho detto di installare il modec, ma lo installate lo avviate e qua fate se volete cre create no, new uh, workspace mettete che so, circuito, gli mettete un nome che so, io metto Fabrizio nel mio workspace terminare e qui mi ritrovo dove analizzare il tutto, allora che bisogna fare? Bisogna aggiungere una, una directory, una cartella, dove andare a reperire automaticamente i dati che mi tira fuori appunto eh, il mio R factor 2. Quindi vado su dove ho installato, quindi io, è eh, disco E, eh, program x86, steam, steam apps, common, r factor 2. Log, Eccola qua, mi ha creato una cartella log E come vedete mi dà praticamente tutto Cioè se io allargo qua Mi dà tutte le informazioni che mi, che mi interessano ragazzi Quindi brand hatch, sezione del 2019 Il driver, chi è il pilota Quando, se ho fatto un giro veloce Il tipo di veicolo, eccetera E qui il sommario Faccio open e guardate un poco magia E qui si aprono tutte praticamente le informazioni Ovviamente non è un video per spiegarvi come funziona il mode Che è solo per farvi capire come si fa a reperire le informazioni per RFactor 2 Già di base comunque ci sono belle cose da andare a guardare qui Comunque ragazzi no, Quindi basta fare il play per far vedere il, come avanza la vostra auto vedete che si vede l'acceleratore in questa scheda qui c'è anche il track report per vedere quello che abbiamo fatto in che marcia eccetera eccetera quindi ci sono veramente tante cose da vedere e, e qui per eh, tornare diciamo a quello che è il video che ho fatto precedentemente da qui si possono vedere le temperature delle gomme ragazzi molto interessante quindi ragazzi nella speranza che questo mini mini mini tutorial vi sia stato di aiuto vi, sia stato di aiuto, vi sarà di aiuto come al solito se il video vi è piaciuto pollice in su, non esitate a lasciare un commento qui sotto, iscrivetevi al canale tanto è gratuito e soprattutto attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta pubblico un video. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, ciao!